Ha oh, ho cominciato a registrare, okay. eh, ehm... Intanto, eh, buongiorno, ben ritrovata signora Daniela. siamo qui a, a fare la nostra eh, quarta intervista per il progetto Feeding Memory, oggi ci sarà Iman che conduce l'intervista. Eh, può dirci? Ehm... Mm, si è sposata? Eh sì. E da quanti anni? 41 E a quanti anni si è sposata? 21 E quando lei era giovane eh, come ha vissuto l'innamoramento? Eh, mm. <ride> eh bella abbastanza, bella, eh mm, Per lei cosa significa essere innamorato? Eh, dare Um, come ha com conosciuto suo marito? In giostra, <ride> su, su, sull'autoscontro Può raccontarci come è, com è successo? Era con una mia amica, e siamo andate alla Sagra del Paese, lei è andata con lui, io con un suo amico. E, e da lì è partito tutto, poi lui veniva a prendermi sul lavoro, mi accompagnava a casa e avanti. E come vi siete dichiarati? Che volevo entrare eh, nella macchina con la portiera chiusa alla fine. <ride> cioè, non voglio dire compagni. Eh, sì, eh, eh sì, perché timidissimi, perché anche i No, no, altri tempi, altri tempi molto timidi e, e quando mi ha chiesto se poteva venire perché una volta si andava a casa della ragazza, si doveva chiedere o insomma entrare, farsi conoscere, io da, da tutta la agitazione stavo entrando nella macchina con la portiera chiusa. <ride> <ride> um. E quindi come ha vissuto il primo appuntamento? Oh, agitatissimo. <ride> mm, inizialmente, eh, cosa l'ha colpita di suo marito? Le mani. Cioè? Eh, le mani. Eh, aveva un modo di, di, di gesticolare, di parlare. Eh? che ancora adesso... Eh. <ride> È interessante questa singolare. Beh, oltre a tutto il resto, però questo modo di parlare, dopo che abbiamo anche avere le mani, mi resta ancora prima di conoscere, vero non può. E i suoi genitori come hanno reagito? Bene. quindi lo sapevano? Sì, perché è venuto subito. Casa, l'hanno visto, l'aspetto era di un bravo ragazzo. Vivevate a distanza? Sì, beh, io adesso buono lui a riopovegnava. E vivevate spesso? Insomma, no, perché con il lavoro che faceva con i turni non c'era un, una data, un giorno fisso quando poteva, quando era libero. Ehm, subito avevate in progetto di sposarvi, oppure... Beh, subito no, però sì. dopo, andando avanti... Mm -hmm. mm. Ehm... Litigavate spesso? Mhm, mm <ride> eh, sì. E per cosa? Eh, per quasi tutto. No, non era litigio, era discussione su quasi, quasi tutto, per cui, anche, per, anche sì. eh, stesso, per il telegiornale, per, eh, per la predica del parroco in chiesa, per eh, gli amici, per, eh, però eh, erano... Andavano sempre a buon fine, dopo alla fine, cioè, se tornassi indietro, rifarei ancora tutte quelle discussioni. Eh sì, Ma le stiamo ancora facendo. Sì, che sono molto produttive. Eh sì, infatti, quando c'erano er i figli, eh, che sua mamma che abitava lì, qua a casa nostra ora di cena, discussioni sempre. E adesso mancano. Eh sì, eh. Adesso sì, mm -hmm. purtroppo. Beh, purtroppo si è fatti la sua famiglia ed è giusto così, eh? Mm, prima di sposarvi come passavate il tempo insieme? Andavamo su al minigolf, del ricordati? Sul, terzo, eh? e sul lago, eh, ma poche volte con gli amici, quasi sempre da soli. No, perché avevo il barbarino. Sì, ma no, poche volte. Sì, perché poteva poche Poi volte. Con, era... eh, perché col lavoro lavorava la domenica, le notti, i sabati. Ah, quindi i turni un po', un po' scombinati. Le ferie erano quando, quando poteva farle. Io mm. lavoravo, eh, perché lavoravo in una gelateria a Verona, mm. sì, anch'io lavoravo la domenica, il sabato, eh, era un po'... Vediamo Catania. Eh modo, sì, eh. poi magari quando ero libera lì io lavoravo lui. Eh. Mm. Mm. no come adesso, si Se viene sempre. non eh. è certo, ora devo andare a lavorare. Eh, Se sì. magari ero alle 4 o le 5 del pomeriggio. No. Era domenica, era sì. sabato perché in altri giorni. Alle comunioni, alle cresime, lui alle 4 doveva partire, andare... Eh. Eh, due. Oh. duro, duro, senso tutto vero, mm. quello che bisogna fare, si fa quello che bisogna fare. Non altri fanno quel che viene da fare. Mm. Come è cambiata la vostra relazione prima o dopo il matrimonio? Beh, è cambiata sicuramente, però in positivo. Da prima le, robe, le cose bisogna sempre viverle. Prima era una cosa, dopo un'altra. Bella la prima, bella la seconda, anche questa la terza, la quarta non so quale era adesso. <ride> la terza. Secondo lei gli ideali di una volta sono ancora validi al giorno d'oggi? Sì, sì, per conto mio sì. E, e se i giovani gli abbracciassero, non tutto, però gli abbracciassero ancora quel coso del responsabile, e non, fa non è di fare ogni erba un fascio, gli abbracciasse ancora quel senso di rispetto che adesso è molto meno, anche tra di loro, eh. Eh, sì. e um, comunicabilità eh, con gli altri. Eh, morale che adesso la manca per me si sì, per me. allora quel che io ritengo giusto che i valori, i valori che, che posso avere eh, acquisito e sfruttare, diciamo, non lo so, penso che anche per i giovani di adesso i podareans sono ancora validi mm. perché adesso una volta c'era questo, le remore, le cose, no la vita è tutta come la si costruisce, come si cammina, come si va, se dà senso questo si può, l'altro meno. Eh? Per me è valido anche adesso. Se i giovani volesse, perché tutto sto, sto, sto, sto permessivismo, no? ti porta alla fine a, a bruciare le tappe prima, prima di arrivare. Tutte questo è il Beh, questo la... è, me, me, me, me, pensiero eh, dopo libertà e tante ognuno, ognuno vive la sua la, la vita come con lui però però insomma penso di aver di, aver, di essere riuscito penso dargli anche ai ragazzi miei qualcosa lì de, de, de, de, de, eh, qualche volta adesso che, che i messaggi quando vedo che, che mi sembra, se non altro, che sgarra un pochettino, che manda un messaggino, ricorda, guarda, che dopo le veda oppure no, questo è un altro... e dopo magari le ha anche sbagliate, però mi lo fa solo ritengo ah, di, solito, di solito quello che fa un genitore... Dipende, cioè, a volte i giovani non le percepisce mia, ma a lungo andare si ricorda. Eh sì, eh sì. è importante. Perché queste continue così, così, così, così, così, alla fine casca. Quando ero giovane, l'innamoramento era vissuto allo stesso modo di adesso? Beh, adesso non lo so come lo vivi, se è quel che si vede, no, però bisogna saperne l'interno perché a volte quel che vede uno nell'altro non è quel che veramente è sente, mm -hmm. e quel che si vede è la cosa che fa vedere. Che è molto diversa da quella che sente, all'apparenza fa vedere che è diverso, ma penso che in fondo in fondo siamo ancora. Cos'è la fedeltà? Eh, è importante, è importante la fedeltà, perché la fedeltà non è mia solo eh, per il marito e per il coso, che lei le, in tutte le cose bisogna che fedele, o potrebbero chiamare secondo me anche un altro nome eh, che ti sia anche coerenza, la fedeltà la, la va a pari passo con la coerenza Sì, perché ti dico quando ti spuse che dire eh, nella, nella buona e negativa la sorte la cosa, quindi è un impegno eh sì. se le cose che dici, che fai e come ti metti se sono, sono importanti fideltà, anche quello che dici quando ti stai non è, non è dire uh, dire una cosa, è eh, la cosa più importante no, ma e anche la... della serietà delle persone e allora è credervi, la fedeltà è no. credere nelle cose che ti ti fai se te tu, tu credi, te. Credi, se ti quel che ti fai, secondo me, te lo fai e ti crede in quel che ti fai sicuramente te va... ti te dimentichi che sarà dopo i cose, però sicuramente va... Eh. non so, non è quello che fa diciamo nella vostra storia ci sono dei valori che riconosce che vi hanno praticamente guidati? Eh sì, sì, sì, sì, sì, l'importanza, anche se è molto dura e molto difficile, eh, perché dall'altra l'avevo anche fatta, di portare avanti eh, la vita che ti hai costruito, che ti hai fatto, portarla avanti anche se che parecchie, parecchie difficoltà. Noi altri ne abbiamo incontrate tante, perché noi altri quando mi sono sposata siamo partiti subito in tre, perché vi era la mamma. Mm -hmm. L'avevamo portata fin ma fino a 97 anni quando è morta, che, era, quasi, che era un vegetale. Però quell'impegno lì preso che resta difficile, però siamo andati. Fin sì, fondo e tante volte adesso tornando dicevo ma se tornassimo in Dio faremo ancora tutto quello che abbiamo fatto. Quante volte dicevo queste robe qua? Anche con la nonna, per dire. Perché, perché nelle robe negative a volte ti fa scoprire anche tante altre tante altre robe. Dopo lui una malattia, anche quella, subito, drastico. Dopo siamo riusciti, cioè siamo riusciti la medicina, riusciti a, che dirà tuttora eh, mm -hmm. a portarlo avanti, lo portiamo avanti, un po' di te, te scoraggia, un po' di te che po' te cose, ma abbiamo riscoperto tante, tante altre, altre cose, ogni tre mesi siamo in ospedale, avemo conosciuto della gente, ti dà qualcosa che non si trova mia nella gente che sta bene, assolutamente. come si dice, anche se si conosce appena, solo nel, nel, nel coso, ti dà ma, eh, pare che siamo sempre conosciuti, sempre. quella roba lì non le si scopre, meno non scoprire le mie, mm. però No, no, abbiamo trovare erano, ho sempre gente quando siamo. Ah, là, non di sì, no? nuovo quando... Ma lui ci si intendeva, quando si intendeva nell'intervista i valori che te te te... Sì. magari può portare avanti il matrimonio devi si sì, Deve sì. del matrimonio, loro ti deve parlare di No, parola. però in realtà eh... Lui il... eh. riferiva che quella cosa lì Beh, è la... è allora, anche nel matrimonio, per... quanti il che valore. ne è, è che, che quando sì. ha le difficoltà si stufa anche perché gala no. sì. sta con una persona, che Ma... ne penso? Sì, certo e invece no, eh, oh, me, la mia esperienza è positiva. E perché tu per esempio si stufa? Mi ha domandato a chi lì. Che, che vogliono, perché tu non ti ha Ma perché, mia, la maturità della persona, il sapere quello che deve prima, quello che uno fa, e volerlo, e cercarlo, e costruirlo giorno per giorno, anche a stare insieme, e magari discutendo, ti trovi sempre nella risultato anche eh, perché dopo eh, 40 anni ti cambia che vuole, che vuole, che vuole se la cambia sì, sì. poi altri parlate dei giovani che si trova in innamoramento ma quando passano 8 anni ti cambia, veng... la cambia la vita e la cambia e i problemi della vita. e allora e i problemi mm -hmm. e allora se qui ti risolve ancora insieme vuol dire che secondo me mm. che... il dialogo, il conversare il conversare tra persone ma non soltanto tra marito e moglie, e famiglia anche fuori, parlare. Parlare è essere. esprimere dei, dei, dei sentimenti, dei dei, dei, dei, dei progetti, dei desideri che uno ha e parlarne con un altro. E magari vede c'è diciamo, un problema, qualsiasi problema della vita, le varie sfaccettature. Uno vede una faccia, uno vede un'altra, ci si arricchisce in teoria. Però per far questo dobbiamo essere veri. La verità prima con se stessi prima di tutto. Prima di tutto. Eh, grazie per l'intervista. E... Ciao. Ciao. <ride> <ride>